grazie, ciao, eccoci arrivati all'ultimo modulo per quanto riguarda gli accordi lo studio degli accordi e degli arpeggi poi passeremo alle scale ehm, voglio fare una specie di riassunto o meglio, indicarvi qualche esercizio che racchiude un po' tutti gli argomenti che, che abbiamo trattato io, io, io, vi dico il mio approccio per studiare più tipi di accordo possibili insieme, quindi quotidianamente metto a ripassare un po' i vari, appunto, vari tipi di, di accordo e un ottimo metodo, o almeno credo lo sia, quello che utilizzo io quello di prendere anche degli standard eh, jazz eh, dico standard jazz perché in genere hanno tanti accordi e appunto ci, ci aiutano a, nello studio ma si può fare con qualsiasi tipo di, di brano, io utilizzo un'applicazione molto semplice, chi poi mh, dovesse essere interessato, volesse maggiori informazioni, si chiama iReal, eh, metto uno standard, eh, scelgo la tonalità, la velocità, lo stile e quant'altro e ci suono sopra. Oggi vi propongo, eh, ripeto, si può fare con qualsiasi tipo di di progressione armonica o di brano eccetera però oggi prendo uno standard jazz si chiama all the things you are probabilmente qualcuno lo conosce e se faccio la melodia più o meno così tanto che non la suono e ha molte successioni armoniche, specialmente 2, 5 1 e questo appunto ci aiuta a, eh, ci permette di fare uno studio abbastanza approfondito e gli esercizi che voglio proporre sono innanzitutto suonando in ordine eh, un quarto a nota eh, tonica terza, quinta, settima all'inizio eh, voglio proporvi di suonare questo brano quindi un giro intero con un'unica posizione tutti gli accordi che abbiamo visto trovate comunque la, eh, la successione armonica nel pdf comunque vi dico i primi fa minore settima si bemolle minore settima mi bemolle settima la bemolle major 7 tutti gli accordi che abbiamo studiato Re bemolle major 7 Re minore Sol settima Do major 7 Do minore settima Fa minore settima Si bemolle settima Mi bemolle major 7 eccetera eccetera. Vedete tutto scritto lì. Ad esempio, un esercizio che. Mh, possiamo fare inizialmente quello di fare tutti gli arpeggi partendo dal dito indice quindi fa minore settima si bemolle, minore settima mi bemolle settima la bemolle major 7 settima, sotto settima nella stessa battuta, per divertimento allora passo ottavi, per suonare tutte le note, do major 7, do minore settima, fa minore settima, si, scusate si 7, cosa di prima però in la minore re, re settima quindi la minore settima sol se sol maggiore e così via, poi si può fare con eh, tutti partendo dal quarto dito quindi fa minore settima si bemolle settima settima mi bemolle settimo o con eh, il medio eccetera dopodiché i, i passi successivi a questo tipo di studio che vi dico la verità è, è veramente un ottimo ottimo ottimo esercizio è quello di invertire un po' le, le, le note quindi sempre lo stesso procedimento però ad esempio eh, invece di tonica terza, quinta, settima eh, terza, quinta, settima, ottava questo è il primo rivolto come vi dicevo il discorso dei Bovesing questo è un vero e proprio rivolto verrebbe così fa minore, settima faccio le prime quattro battute fa minore, settima si bemolle, minore, settima mi bemolle, settima la bemolle, major, se terza, quinta, settima, ottava terza, quinta Posizione casuale settima, quinta, terza tonica. E rimetto la base e mi faccio quello. quinta, terza, nona, settima. Ad esempio, senza suonare la tonica, ancora più bello. Non, non sarà molto musicale come esercizio però andiamo un attimo per provare a sentire con la base dopodiché vi lascio allo studio fa minore 7 più o meno spero di, di avervi fatto capire come imposto io il mio studio questo è un esempio, All The Things You Are, un brano, è uno degli standard con cui ho iniziato appunto a studiare walking eh, e lo studio degli accordi con questo criterio ma ce ne sono un miliardo ovviamente, basta appunto l'applicazione che vi ho detto ma un real book, qualsiasi cosa e solito per, per iniziare si consiglia sempre Autumn Leaves ma anche eh, Beautiful Love, eh, Take That Rain che è molto carino, anche, eh, Satin Doll. Ma ce ne sarebbe un, un milione. Comunque poi magari faccio una lista di difficoltà. E, per gli accordi è tutto. Vi aspetto quindi al nuovo capitolo Scale Modi eccetera, ci divertiremo. Eh, grazie per ora e al prossimo video.